Iniziato? Iniziato? Ciao a tutti, buon pomeriggio. Come va? Oggi facciamo un piatto che piace a tante persone, che mi avete richiesto in tanti e quindi lo prepariamo in diretta. Facciamo le cozze piena alla pugliese allora se c'è qualcuno già possiamo iniziare poi magari durante la diretta ripetiamo tutti gli ingredienti diteci se si vede e si sente bene così io non alzo la voce che sembro sembra sempre che io urli durante le dirette diteci se si sente e se si vede bene per favore fate qualche commento vado posso iniziare? aspettiamo okay. qualche altro secondo va bene nel frattempo io dico gli ingredienti poi magari li ripeto perché arriva dopo ok allora gli ingredienti per le cozze ripiene sono naturalmente le cozze gentilmente offerte cioè offerte che ho preso da eh, tonio topfish mare blu quindi le cozze che come vedete sono stupende bellissime enormi veramente belle le cozze le uova il pane ammorbidito poi vi spiego tutto il pecorino romano io vi sto dicendo gli ingredienti giusti che comunque sono nel link in descrizione le altre cozze l'acqua di cottura delle cozze l'acqua di apertura delle cozze prezzemolo aglio pepe e poi l'ingrediente segreto che vi svelerò dopo e qui sto cuocendo della salsa di pomodoro semplicissima fatta con una base di aglio e questo è il sugo fatto in casa, adesso aggiungo qualche foglia di basilico per insaporire, ora chiudiamo e poi ci andremo a mettere le cozze, ora iniziamo a fare le cozze, che hanno detto si sente, si vede bene? Sì. ok, allora queste sono le cozze. Ci sono le stelline. Si, sì. allora um, al della cozza troverete il bisso che voi dovete eliminare. Ora io qui. qui qui purtroppo queste cozze non ce l'ho però è la paglietta che si trova a questo lato che voi dovete tirare fino all'estremità ora se voi siete capaci le aprite così a mano come ho fatto io con questa altrimenti senza nessun problema senza nessuna preoccupazione le aprite in padella per 30 secondi Poi cioè, che fate? mettete una padella mettete le cozze nella padella con un coperchio per 30 secondi con qualche gambo di prezzemolo qualche foglia di prezzemolo, giusto per insaporire un po' eh, l'acqua di cottura dopo che ne uscirà dalle cozze. Le mettete con un coperchio, dimmi, per un minuto massimo, il tempo che le cozze si aprono. Appena vedete che le cozze iniziano ad aprire, spegnete tutto, alzate le cozze. L'importante è che abbiano cominciato ad aprirsi, così la cozza non sarà cotta, sarà solamente appena aperte, e avrete ottenuto le cozze aperte. Quindi facilissimo. Ora, queste sono le cozze chiuse e queste sono le cozze che ho aperto prima. Come vedete, anche se le ho aperte sul fuoco, sono perfette. Quindi sono state veramente pochissimi secondi. Ora, lasciamo qui da parte un attimo le cozze e prepariamo il ripieno che è fatto di... Io avevo una fetta di pane secco, eh, raffermo, e quindi l'ho voluto utilizzare. Nella ricetta non c'è, però è facoltativo. Se voi lo volete lo mettete, se no no. Questo è il pane che io avevo e l'ho ammorbidito con l'acqua che ho filtrato dalle cozze, che ho ottenuto dall'apertura delle cozze. Quindi ho ammorbidito quest'acqua con l'acqua... Di apertura delle cozze adesso ci aggiungo il prezzemolo con l'aglio abbondante poi andiamo a rompere due uova io ne ho poche però ne rompo due e due ora un attimo solo che mi vado a lavare le mani che ho toccato le uova che cosa aggiungiamo io sto aggiungendo il parmigiano reggiano però la ricetta prevede pecorino romano quindi aggiungiamo abbondante perché il composto deve risultare sodo, altrimenti poi fuoriesce dalle cozze quindi abbiamo qui il pane raffermo che ho ammorbidito con l'acqua ricavata dall'apertura delle cozze l'aglio, il prezzemolo, l'aglio, mettete l'aglio, l'aglio tritato, io lo so che ora qualcuno dirà ma no, l'aglio crudo, sì tanto adesso noi dobbiamo uscire tutti con le mascherine quindi non succede, non succede niente, tranquilli mettete l'aglio crudo anche se poi eh, si sente ci abbiamo tutti quanti delle mascherine, non succede niente quindi come, il composto è ancora sodo, è ancora morbido Deve diventare sudo quindi che facciamo? Aggiungiamo ancora del formaggio. Ripeto: la ricetta originale dice di usare il pecorino romano. Io sto usando il parmigiano, potrei anche dirvi che è quale il pecorino romano, ma non mi va di prendervi in giro perché si vede che parmigiano, perché il, pe il pecorino è più bianco del parmigiano. Invece il parmigiano è più giallo. Però usate il pecorino romano. Il composto non è ancora bello sodo, deve essere proprio sodo. Se ci sono, se ci sono domande, dimelo nel frattempo che io faccio il ripieno. Se qualcuno lo preferisce l'aglio l'aglio può anche non mettere. No, no, sì, lo devi mettere perché nelle cozze ci vuole l'aglio. Almeno che okay, non siete allergici. O oh, proprio non mi piace sì, proprio non vi piace. Però il mi profumo dell'aglio serve ora. Dopo questo, sedetevi tranquilli, respirate. Io metterò un ingrediente un segreto, segreto che farà saltare molte persone sulla sedia no. io lo so che sembra strano però invece ci va la mortadella tritata questa è mortadella che ho tritato finissima l'ho fi proprio tritata finissima per farla amalgamare bene al composto quindi la aggiungiamo Prima di dire che non ci va la mortadella, provatela, il tocco della, della scia. assaggiatela, no questa è la ricetta di mia madre, mia madre ci metteva la mortadella, tocco io in più. ci metto la mortadella, quindi, e abbiamo messo anche la mortadella, quindi ripetiamo, abbiamo messo il pane raffermo ammollato con l'acqua che abbiamo ricavato dall'apertura delle cozze, poi, due uova in questo caso, voi regolate in base alla quantità, comunque le dosi sono scritte tutte nel link in descrizione. Due uova, pane raffermo, due uova, prezzemolo tritato con l'aglio, pepe, sale non ne metto perché ho assaggiato l'acqua delle cozze ed era proprio salata. Quindi pepe abbondante. c'era l'acqua di mare. No, no, l'acqua di apertura delle cozze. L'acqua di mare delle cozze. L'acqua dell'apertura dell'interno delle cozze. E quindi, abbiamo detto, eh, pane ammollato con l'acqua di apertura delle cozze, le uova, il prezzemolo con l'aglio, il formaggio, il pepe e la mortadella. Ora, che cosa facciamo? Noi abbiamo qui le cozze. Formaggio indispensabile. Sì, per forza. Non si può... Eh, eh no, perché se no, con che cosa la cocchi? Eh no. Le uova? Solo pane? Non ha senso. No, e non attacchierebbe nemmeno, bene, uscirà bene, per tutto il ripieno, ci vuole per forza il formaggio. Sì, ci vuole per forza il formaggio. Ora, questo è il ripieno che noi abbiamo tenuto. Vedete come è sodo? È sodo, non cade, è sodo, deve essere. Ma questo sodo. Si appiccica alla forchetta. Sì, però. deve essere sodo perché non deve uscire, poi il ripieno non deve uscire dalla cozza. Allora, e facciamo questo: prendiamo la cozza e andiamo a farcirla così. Ditemi se è a favore di camera vostra che vedete bene, altrimenti ci mi sposto. Così. E farcite la cozza. Provate a chiuderla, quella in eccesso lo togliete. Ora io la devo appoggiare qui perché non ho preso nient'altro. No, un attimo solo che vado a prendere quelle che ho già preparato che sono qui. Queste sono quelle che ho preparato ah, wow. precedentemente ah. per non perdere troppo tempo qui. Quello uno spago? Sì, aspetta ora spiegherò tutto sì. con calma. Quindi apriamo le cozze. Buongiorno, è caduta una. La mettiamo, mettiamo il ripieno qui. E andiamo a chiudere. Ora, nella realtà... Dovremmo metterle così nel sugo, senza spago. Noi ne metteremo anche qualcuna senza spago. Per sicurezza, prendiamo uno spago e lo rotoliamo intorno così. E lo andiamo a chiudere. Senza troppi... così, semplicemente. Non lo dobbiamo chiudere troppo, vedete, non stretto. proprio stretto. Perché il sugo deve entrare nella cozza. E soprattutto poi l'uovo in cottura si gonfia e quindi deve avere comunque modo di gonfiarsi ok ora faccio altre così vi faccio vedere così prendete lo spago senza stringere troppo così potete fare anche solamente due giri senza fare il nodo così si vede bene ok io continuo nel frattempo se voi avete qualche domanda fatela pure che io vi rispondo lo sparo indispensabile no non è indispensabile, se fate un composto sodo, non è indispensabile, ora vi faccio vedere che io qui ho anche quelli senza spago e li metteremo nel sugo anche senza spago, non succederà niente perché ora vi dirò come fare per non far fuoriuscire il, il ripieno, mi raccomando il ripieno ci deve essere, se no non sono più queste ripiene, non siate tirchi, ok? finisco non c'è nessuna domanda e chiudiamo la cozza così o con lo sfago o senza sfago lo faccio un'altra volta con lo spago per farvi vedere così, non troppo stretta, e richiudiamo. Va bene? Queste si possono fare anche fritte? Uh, per farle fritte ci deve essere più pane. Qui c'è poco pane, c'è solo una fetta di pane. Poi, magari un'altra volta le faccio. Un'altra ricetta? Un'altra ricetta? Sì. Ci vuole più pane e meno uovo. Perché non deve gonfiare eccessivamente in cottura Ci vuole pane e solamente l'uovo Qui abbiamo il pane come secondo ingrediente Invece lì il pane è il primo ingrediente principale Ok? Ora Dimmi tutto tu che tu, tu, nel frattempo poi no, Facciamo vedere la cottura del sugo C'è qualcos'altro? No No di, di rilevante no Ah ok Allora qui abbiamo il sugo che è quasi cotto quindi stiamo a tre quarti di cottura ora io abbasso a me è una piastra elettrica quindi non posso abbassare la fiamma abbasso solamente e faccio questo appoggio qui il coperchio le cozze prendo sia quelle con lo spago che quelle senza spago e le vado ad adagiare così nel sugo le metto dalla parte del ripieno così cerco di chiuderle un po' e le mettiamo dalla parte del ripieno e qui metto quelle con lo spago. Potete anche usare il cotone per chiudere le cozze, se non avete lo spago. Un filo di cotone bianco. Metto così. Sì. Il video poi lo trovate trovato su YouTube. Sì. Se non vi video... siete iscritti, iscrivetevi. Se non siete iscritti, Lo troverete là, e dopo. Va Dopo la diretta, il regista lo caricherà su YouTube. Chiudete. Quindi, non vanno fritte queste, no? No, vanno messe vanno cotte nel sugo. No, queste vanno cotte direttamente sì. nel sugo. È un'altra ricetta, la... Le cozze fritte sono un'altra cosa, un'altra ricetta. Non c'entra niente con queste. Queste sono cozze di piene al sugo, al sugo, alla pugliese. Come vedete, queste qua si cuoceranno nel sugo. Ora io riaccendo. L avevo spento per non far schizzare e metto le cozze più vicino. Allora, io le ho messe separate ho messo quelle senza spago da questa parte e quelle con lo spago da questa parte che cosa si fa adesso aspettiamo che arrivi a bollore chiudiamo questa parte qui, non che serva per chissà che cosa, solamente per non farle asciugare troppo. Le chiudiamo e aspettiamo che vada a bollore. Il prezzemolo è stato messo nel eh, rizzi, Sì, ora lo metterò anche nel sugo. Eh, ora che facciamo? Aggiungiamo un po' di prezzemolo, così... a bollore il sugo di pomodoro la salsa una volta che arriva a bollore riprendi qui così si vede quando prende il bollore ripeti l'apertura della cozza. Sì, allora un attimo solo una volta che prende il bollore che cosa facciamo adesso inizia a bollire sistemiamo bene le cozze in modo che siano tutte ben coperte così pensato. e copriamo E boh, fra, nel frattempo che io ripeto tutto poi vediamo che cosa sta succedendo qui allora l'apertura delle cozze può venire in due modi o a mano con un coltello oppure dimmi Beh. o a mano con un coltello quindi fate il classico click Qui? Quindi cozza e crude? Cozza e crude, fate il clic, infilate il coltello, lo fate passare dalla parte di sopra alla cozza, così. Ora io non sono molto pratica, però... Vabbè, ci vuole il coltello... Ci vuole andato. anche così. E avete aperto la cozza. Naturalmente la cozza deve andare in una valva. Oppure... Dimmi, regista. Non fare la turca, non sono... Non qualcuno dice, una signora dice che non sono così. Che cosa non sono così? Non lo so. Non fare la turca? No, io sono pugliese, signora, non sono turca. Comunque... La tutoria, il tutorial. Lascia perdere, oggi le hanno staccate tutte, oggi su tutti i blog sì. stanno succedendo cose... Non fa così vedere le parole, signore, il Lascia perdere, oggi su tutti i siti, ecco perché io sto ansiosa stasera. Su tutti i blog c'è un casino scusate no. la parola ma oggi su tutti i blog ecco perché io oggi stavo già ansiosa prima di iniziare Cercate di e mi tremano anche non le mani non ho visto fastidiosi. altre dirette dove sono successe cose turche lasciamo stare allora ritorniamo alla ricetta e ignora queste persone lascia stare allora ho detto o le cozze le apriamo così col coltello come vi ho fatto vedere adesso oppure le prendiamo così crude le mettiamo in una padella a fuoco altissimo con un coperchio e le facciamo stare un minuto massimo, anche di meno di un minuto, perché col coperchio subito si apriranno, subito, e quindi appena vedete che le cozze cominciano ad aprire, voi spegnete il gas e alzate le cozze, e le cozze saranno così, esattamente come questa, vedete questa qui sembra cruda, ma io l'ho aperta sul fuoco, non l'ho aperta a mano però sembra cruda, è stata veramente pochissimi secondi, quindi non subisce nessuna alterazione, non subisce una cottura. E mi raccomando, a conservare il liquido che ne fuoriesce durante l'apertura. Va bene? Dimmi, chi altro è mo? No, no, no. Ma allora. procede, procede. Che come abbiamo fatto? di voi la signora. Ma la signora non c'è niente da fare. È da casa sua? Lascia perdere ti sto dicendo no. Lascia stare Allora, ignora, basta, aspetta che mi fai agitare Allora, ho detto Il ripieno da cosa è fatto? È fatto da il pane raffermo Ammollato con l'acqua Ecco, vedi, mi sono dimenticata Quest'acqua va a insaporire il sugo Quindi la mettiamo qui La metto nei bordi Qui Quest'acqua è stata filtrata eh. L'ho filtrata Con un colino a maglie strette con della carta assorbente, Ora ripetiamo il nostro ripieno, quindi abbiamo detto il modo per aprire le cozze sono due, uno a mano come vi ho fatto vedere e l'altro in padella per pochissimi secondi finché le cozze non si aprono. Il ripieno da che cosa è composto? È composto da del pane raffermo, meglio se di altanura, ammollato con l'acqua di L'acqua che abbiamo ottenuto dalle cozze aperte in padella oppure dalle cozze che abbiamo aperto a mano, filtrata, poi abbiamo messo le uova, il pecorino romano, il formaggio, il prezzemolo, l'aglio e io poi gli ho messo la mortadella. Se voi volete non la mettete la mortadella, io gliela metto perché questa è la mia ricetta. La ricetta originale non la prevede, però qui stiamo sulla mia pagina e io metto la mortadella, ok? Ora, sì, una volta che sì, abbiamo. C'è un... qualcuno anche aggiungato che mette la mortadella? Ah, vedi? Ecco, non è una cosa così no, strana. No, no, no, ok, una volta che abbiamo riempito tutte le cozze, vi faccio vedere ancora una volta come così, prendendo il ripieno con una forchetta, con un cucchiaino, facendo la cozza togliamo la parte di spesso che se no altrimenti esce così o la mettiamo così nel sugo oppure la avvolgiamo la chiudiamo con uno spago così così senza stringere troppo Così. e la mettiamo a cuocere nel sugo ok se c'è qualche dubbio dite pure che io vi chiarisco questa io naturalmente la metto a cuocere un attimo che adesso vi alzo da questa parte vedete il ripieno è nella cozza aspettate che prendo una forchetta per farvi vedere meglio questa già ha cominciato a rassodarsi non è uscito è tutto nella cozza ok ora io la abbasso di nuovo per farla stare nel sugo questa qui una ventina di minuti più o meno ma perché io ce l'ho a fuoco basso per, perché se, se il bollore è troppo forte il ripio ripieno rischia di uscire solo per quello se voi avete tempo e modo di aspettare fate così come faccio io so sempre io metto le cozze nel sugo che sta bollendo metto il coperchio e spengo per 10 minuti in modo che le cozze non hanno troppo movimento durante il bollore e non esce il ripieno e siamo sicuri che il ripieno non esce va bene? e ora vi faccio vedere che comunque il ripieno non sta uscendo ora eh, qui naturalmente una volta che avete mangiato le cozze avanzerà il sugo che cosa si fa con questo sugo? mica si butta? assolutamente no si condisce la pasta che possono essere Uh, ho letto da qualche parte ho letto in un libro che si possono condire spaghetti linguine e addirittura le tagliatelle naturalmente se voi volete fare un secondo non condite la pasta però poi quel pane vi mangerete un sacco di, quel sugo vi mangerete un sacco di pane perché è veramente buonissimo perché contiene tutto il sapore delle cozze, il sapore del condimento c'è cioè il prezzemolo, è buonissimo va bene? Sì, quindi il prezzemolo non va No, Potete ho messo vedere. il basilico solamente per insaporire il sugo all'inizio, eh. per profumare il sugo e basta. Però sopra adesso ci ho messo il prezzato. Quindi ci va il basilico un po' di basilico? Si, sì, può andare anche un, un po' di basilico. Così, io ora ci metto ancora del pepe, perché rende il tutto più profumato e più buono. Se avete la possibilità, macinatelo al momento. E così il piatto è quasi pronto. Deve solamente finire di cuocere, perché io, come vi ho detto, ho messo a... a al minimo, però, vedete il ripieno non è uscito è ancora nelle cozze. Ora, naturalmente è ancora liquido perché non è cotto. Quindi il sugo era col già sugo, il sugo, era già pre... col sugo che avanza, il sugo era già preparato. Eh sì si, l'ho detto all'inizio: il Se sugo è stato che preparato. È ritardo, ah, non sì. Il sugo è stato preparato Tutto. con un soffritto Così. di aglio e olio, e poi ho aggiunto la passata che abbiamo fatto noi in casa quest'estate. L'ho aggiunta, l'ho fatta cuocere per tre quarti. A tre quarti di cottura, quando cominciate a vedere che l'olio inizia a galleggiare, vuol dire che il sugo è quasi cotto, a tre quarti di cottura aggiungete le cozze e terminate la cottura del sugo e delle cozze insieme va bene? Sì, un, un, un, un sugo semplice. Sì, un sugo semplice. Salsa di pomodoro semplice sì. cioè, con un soffritto di aglio. Sì. Io voglio aggiunto del basilico. Era già stato preparato per motivi di sì, tempo. Sì, solamente per motivi di tempo, se no dobbiamo stare qui a aspettare sì, che è suo Prima Natale. Va bene? Ok? Sì. Ora aspettiamo un attimo, Se c'è qualche domanda, tu riprendi qui così si vede. Ho detto al posto dello spago, che è questo qui, potete utilizzare il filo del cotone. Ora se voi riuscite a non metterlo è meglio perché poi una volta che andate a servire questo piatto con lo spago, finché tolgono lo spago, srotolano, succede il finimondo sul tavolo, si sporcano le mani, succede di tutto. Io l'ho fatto perché per farvi vedere tutti e due i modi di chiusura delle cozze, se riuscite a metterli nel sugo senza spago è meglio per un momento per un servizio migliore, per non fare troppo causa a tavola. Ora, vedete quando io vi dicevo, non chiudete troppo uh, forte le cozze, perché altrimenti non hanno modo di aprirsi, ecco, vedete? Questa cozza è perfetta, perché ha modo di entrare il sugo, è caduta, ha modo di entrare il sugo, ha comunque modo di cuocere il ripieno. Io faccio così per far andare più in basso le cozze in modo che... Ok? Quindi lo spago serve solo per non far uscire il Del contenuto. Ripieno. Sì, sì, lo spago serve solo per non far uscire il contenuto. Non cambia Se... nulla. No, no, va bene, lo spago non eh, dà eh, sapore, non cambia eh, nulla. Serve solamente per una vostra sicurezza, per non far uscire per, il contenuto. Per, per, per, eh. per, per chiudere sì. la cosa e sì, contenere di pieno per non farlo far uscire, in effetti. Ok? il Ripieno con la cosa aperta pure esce. Sì. Quella con No, potrebbe fuoriuscire, ma non fuoriesce Dai, so. vedi. Il tempo che si addensa. Sì, solamente il tempo che si addensa, un po' fuoriuscire. Va bene? Sì. Okay. ingredienti dei dosi sono nel link. Sì, l'ingrediente dei dosi sono nel link. Ora, una volta cotto, poi vi faccio vedere, vi faccio la foto e ve la posto, così vi faccio vedere come saranno le cozze cotte. È inutile che siamo qui ad aspettare 20 minuti che cuociano le cozze perché sì. veramente non ha senso. Sì, è solo una questione di cottura. È solo una questione adesso di cottura. Abbiamo già detto tutto. Ora io le devo coprire perché sta schizzando ovunque. Falle vedere un'ultima volta. C'è un profumo buonissimo. Va bene? Possiamo chiudere? Sì. Ok. Allora, penso che abbiamo detto tutto. Mi dispiace che ogni volta succede qualcosa che rovina, no, non è successo La diretta è sparita, sì. speriamo, e quindi abbiamo se c'è qualche domanda, ditemela così io vi rispondo e vi saluto. Vabbè, so non sono state dette, sono detto. È stato ok, ringrazio Tonio per le cozze splendide, grazie Tonio, e poi vi faccio la foto del, del piatto finito. Ora il video, una volta terminata la diretta, verrà caricato su YouTube quindi chi lo vorrà vedere può andare a vedere su YouTube sul mio canale Cucina come Graziella. Se non vi siete iscritti mi e iscrivete. volete iscrivetevi. scusate se sono diventata seria, però eh, mi agito quando succedono queste cose e mi dispiace Ma soprattutto. No, non è nulla di grave. Una cosa bella Brutto. diventa una cosa brutta e eh, va bene, e quindi mh, ci vediamo giovedì. Per le Gio... dosi? Per se... le dosi, sempre. Per due... in no, per, no, per 4? Sì, le per, dosi non sono... ricordo adesso sul blog per quante persone, credo per 4. Sì. Va bene, per... nel caso si dimezzano per 2? Sì, per 2 si dimezzano basta sì, per 2. Basta due, dimezzare tutto. per 2, o multiplitarle per 8. Per 6 fate 1 Fate le proporzioni. Fate le proporzioni, va bene? Ah. Per edilis. Eh, sì, okay. Poi ci vediamo, allora, giovedì alle 4 e mezza. Penso che fare i miei bignetti. Se a... Sì, il bignè, perché mi avete detto tutti che non riuscite a fare questi benedetti bignè, li facciamo in diretta così vi faccio vedere tutti i segreti, tutta la modalità di cottura, tutto quello che serve per fare il bignè, va bene? Ok, allora ho detto tutto, ci salutiamo e ci vediamo giovedì alle 4.30, sempre qui. Grazie a tutti, ciao! Ciao Mattias! Ciao! Ciao!